Un saluto a tutti qui da Golippo. oggi ci troviamo in cucina perché in cucina perché volevo testare con voi la planetaria che ho preso nel black friday perché nel black friday ci sono tante robe tecnologiche non solo quindi ho deciso di prenderla cosa faremo oggi faremo la pizza con la nostra planetaria eh, io non sono un cuoco premetto quindi mi affido a tutti i video che trovo anche su youtube eh, le varie ricette quindi non mi, non mi criticate, avete sbagliato questo, io provo, testo, non vi preoccupate Però volevo testare effettivamente la planetaria e Se volete alcuni pochi, sono miei amici, li trovate qua sopra fanno anche, Uno fa tantissime ricette pazzesche, l'altro è un fai-da-te ma fa anche delle ricette pazzesche Quindi venite con me e andiamo a vedere come, come funziona questa planetaria Ah, ovviamente accendete la campanella e iscrivetevi al canale, è molto importante per ricevere solo una notifica che è uscito un mio video, quindi possiamo andare a vedere molte cose insieme. Allora, come prima cosa prendiamo un chilo di farina, io utilizzo questa qua anche se non è il massimo, voi scegliete la farina che più vi piace, eh, magari più professionale ovviamente. Allora, questo impasto è un impasto con una l idratazione al 70 e con una lievitazione di soli 3 ore 3 ore è possibile ma andiamolo a scoprire insieme oltre a ciò vi ricordo anche che vi lascerò il link in descrizione che se vi piace questa planetaria potete acquistarla io vi lascio il link qua sotto in descrizione andatelo a cliccare lo troverete su amazon andiamo a mettere il nostro gancio nella ricetta che ho trovato metteva 10 grammi di lievito madre quindi eh, se voi usate quello in polvere io utilizzerò una da 7 grammi in polvere quindi andiamola a inserire poi andiamo a chiudere questo chiuderà tranquillamente in questa maniera e si fisserà lui anche il coperchio quindi possiamo aggiungere l'acqua 750 ml di acqua, temperatura ambiente, andiamo a la metterla, non la mettiamo tutta perché la aggiungeremo poi gradualmente, quindi andrò a metterla così, ok iniziamo con questo e andiamo a impastare. fermato un attimo perché ho notato che la farina rimaneva attaccata qui nei bordi e il gancio non riusciva a prenderle allora ho preso una paletta e l'ho un po messa al centro vediamo un po adesso ho inserito tutta l'acqua come avete visto e adesso facciamo girare e inseriamo i 20 grammi di sale 20 grammi via Allora, conclusioni di, questa, di questo impasto. Allora, quando si sarà staccata io direi di continuare nel, nel tavolo. Devo dire che funziona molto bene perché questa è un, è un 9 litri e mezzo, questa ciotola, quindi contiene molta farina, e si è rimasto un po' attaccato, quindi ho rimesso il gancio. Però devo dire che questa planetaria, mh, per quello che costa, costa sugli 89 euro, direi che va, fa più che bene il suo lavoro quindi adesso vado a impastare e, e poi ci vediamo fra un attimo l'impasto è venuto molto morbido adesso volevo fare le pieghe non sono molto pratico quindi non mi insultate poi una volta che vi viene la pallina bella eh, abbastanza liscia diciamo eh, andiamo a suddividerla così possiamo fare i panetti da 250 grammi l'uno e cominciamo a fare alcune pieghe semplicemente Ok, con questo impasto sono venute più o meno 7 pizze e <ride> quindi io le andrò a congelare, non c'è problema quindi eh, le potrò utilizzare anche in un altro momento. Adesso andiamo a fare le pieghe per catturare la più aria possibile Mettiamo un po' di, un po di farina così Sporchiamo un po' Allora apriamo Poi facciamo pieghe su, su se stesso Andiamo a compattarla poi andiamo a, a stenderla un po' e a ripiegare facciamo queste cose per un po' di volte la cosa bella che ho dovuto notare è proprio la morbidezza e l'elasticità che è uscito guardate io adesso le ho fatte tutte però come vedete guardate io posso già stenderlo vedete che elasticità io adesso le voglio solo far catturare Catturare il più aria possibile così da lasciarle maturare. Una volta che abbiamo catturato più aria possibile cerchiamo di fare una bella pallina e, e tenerla così come vedete bella liscia e metterla un po' dentro il contenitore così da lasciarla per tre ore in frigo. Poi dopodiché possiamo stenderla e cucinarla. Ok, dopo aver messo tutto nel contenitore, mi raccomando, chiudete per bene e fate uscire l'aria in modo che non prendano aria. E mettiamolo in frigo. 3 ore mi raccomando, pulite tutto perché se no arriva la moglie e... e ci fa una capa tanta. che avete pulito tutto, prendete il vostro caffè, il vostro dolcino e ve li mangiate in attesa tutto buono ancora tutta la bocca alla patta di dolci, allora ma voi mi chiederete ma il test era per fare voi mi chiederete perché il test era per fare la pizza o per testare la planetaria? E diciamo che il test è per la planetaria perché questa essendo economica non è professionale quindi devo dire che il suo lavoro l'ha fatto molto egregiamente perché come avete visto la pizza era molto, eh, molto soffice, molto elastica e è riuscita a impastarla eh, molto bene quindi se volete acquistarla io devo dire che per 89 euro su Amazon che trovate il link in descrizione ne vale assolutamente la pena ma la sorpresa che ho per voi è, eh, perché adesso andremo a vedere come è venuta la pizza, quindi eh, la sorpresa è che andrò a cucinare qua dentro, qua dentro questa friggitrice ad aria, questa è una mh, potenza pazzesca, Mi, sono davvero contento di averlo comprata perché eh, fa davvero delle ottime ottime cose ci sta molta molta roba e addirittura ci sta la pizza è per quello che io volevo cucinare la pizza qua dentro ma eh, per questo dovete attendere il prossimo video che fra un paio di giorni lo posterò quindi accendete la campanella così vi riceverete una notifica che è uscito il video e così mi darete un supporto se volete dirmi grazie con questo video potete offrirmi un caffè attraverso paypal vi ringrazio molto e eh, quindi iscrivetevi ai vari social, io sono su Instagram e vi lascio tutti i link in descrizione e su TikTok, lì metterò anche alcuni video mini clip dove vado a mostrare queste cose, quindi rimanete sintonizzati, ci vediamo al prossimo video e tutto in descrizione, eh? mi raccomando, ciao!